Vasco Rossi Modena Pack, finalmente il cofanetto del concerto. Sta per uscire il cofanetto del Vasco Rossi Modena Pack con una preziosa ed emozionante documentazione di tutto ciò che è successo in una delle date epocali per la storia della musica, 1 luglio 2017. I fan del Blasco non vedono l'ora di poter ascoltare, ancora una volta. Le note del concerto evento dell'anno. Vasco Rossi Modena Park, arriva il cofanetto. Come annunciato qualche mese fa, ecco mantenuta la promessa, sta per arrivare il cofanetto di Vasco Rossi Modena Park, attesissimo dai fan, che non stanno più nella pelle e, se potessero, si metterebbero già in fila per aggiudicarsene uno. Proprio come è successo in quell'indimenticabile 1 luglio 2017, il giorno prima, nonostante i cancelli dovessero aprire all'alba, una folla incredibile già affollava le strade modenesi in prossimità del parco Ferrari. Uno spettacolo nello spettacolo e. Per permettere al pubblico di trascorrere una notte più serena e tranquilla, le porte sono state aperte eccezionalmente la sera prima di sabato. Uno dei record del concerto? Sicuramente, anche se gli altri hanno davvero dell'incredibile. Non ve li ricordate? Ecco un breve riassunto, prima di tutto. Modena Park è stato un concerto dai numeri incredibili mai totalizzati prima d'ora in un'unica data e da un unico artista. E che artista, oseremmo dire, il rocker di Zocca, in effetti, può questo ed altro. Può raccogliere, ad esempio, oltre 230.000 fan sotto un palco lungo circa 150 metri. A dire la verità, gli spettatori conteggiati sono stati ancora di più, tra forze dell'ordine e servizio di sicurezza. Ma rimaniamo sui biglietti venduti, un record senza precedenti. Le sorprese non finiscono qui, perché Vasco Rossi aveva promesso di festeggiare i suoi 40 anni di carriera con altrettanti brani in scaletta, ovviamente. Altra promessa mantenuta e anzi raddoppiata, visto che per il sound ufficiale del giovedì ha regalato a 10.000 persone un Modena Park Beast, praticamente identico a quello andato in scena appena due giorni dopo. Ancora non basta? Il Blasco ha messo in pausa gli esami di maturità per il grande giorno del concerto, come anche alcune celebrazioni di una parrocchia vicina, il parroco. Però, non ha manifestato alcuna lamentela, anzi, ha dimostrato la sua gioia per una riunione di giovani meravigliosa. All'insegna della pace e della fratellanza. E poi, alla messa cantata ci ha pensato lui, Vasco. Le parole di Vasco Rossi, un messaggio forte, che rimarrà indelebile. Il cofanetto del Vasco Rossi Modena Park contribuirà a rendere eterno questo concerto incredibile e tutti i fan potranno regalarsi tanta musica a Natale. Il motivo?. Il pacco regalo di Basco Rossi arriverà in tutti i negozi l'8 dicembre, il momento ideale per tanti italiani per pensare ai doni da mettere sotto l'albero, e che doni! Si tratta di 3 CD, 3 DVD, di cui un Blu-ray e un EP. Oltre a questa super raccolta di Modena Pack, poi, usciranno anche 5 LP in edizione limitata. Tantissimi i brani che hanno caratterizzato il concerto dell'anno, che potranno essere viste e riascoltate da tutti coloro che vorranno rivivere questa emozione quando vorranno. E ricordarsi il messaggio di Vasco, voi non avete avuto paura, e ce la farete tutti. Alla prossima, parola del Blasco.